Quello... Apocalisse è quello che pare Stia, stia succedendo al nostro governo Sì, eh, ragazzi La tempesta perfetta, sapete tutti Oggi eh, ci sarà l'ufficializzazione Di questa non sfiducia Perché non si chiama sfiducia, si chiama la non sfiducia sì, Mancanza di fiducia <ride> Dice, no, ma Questa sfiducia. è sfiducia, no no Signore e signori, tra poco parleremo proprio di questo Perché Draghi ci ha provato A, sì. a, a riprendere per la mano il Movimento 5 Stelle Con un provvedimento Interessante di cui abbiamo parlato tanto a eh. prescindere dal governo si parla di eh, lavoratori, posti di lavoro e salari ed è fondamentale salario a minimo, parleremo di questa parola Secondo misteriosa me, in Italia. No, eh. no, ma ora che in Italia adesso lo sistemeranno. Eh, mm. Perché sul salario stanno discutendo, ma sul minimo sono tutti d'accordo. Vi diamo il minimo a tutti. Stamattina torniamo a parlare del salario, di salario minimo, ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, sì. anche perché martedì scorso, al termine di un incontro con i sindacati, il Presidente del Consiglio, ancora eh, Presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al Ministro del Lavoro ancora Andrea Orlando, hanno aperto degli spiragli interessanti. Stai parlando del nostro governo come se fossero degli yogurt, sono lì per scadere. Per rilanciare economia, industria e occupazione si è parlato appunto di una sorta di salario minimo, non sì. il salario minimo come nelle altre nazioni. No. Che sarebbe l'ideale, eh. Però almeno hanno detto, almeno tutti quei diciamo, lavoratori che non sono coperti da contratto collettivo. Sì, eh. bravo, bravo. E il riferimento sarebbero i contratti sindacali, quelli più importanti, certo. come riferimento. Eh... Si parla anche di una cifra, no? Si parla che almeno, almeno andare sul 9 euro l'ora. Questa è la cifra mh, più o meno indicativa. Tra poco ne parleremo con il nostro ospite. Speriamo che sia uno spiraglio, insomma, per questa che sarebbe un... Una un cosa. primo passo verso la civiltà e eh, il bravo, futuro bravo, è il bravo. domani. Comunque il CAF di Good Morning Kiss è aperto, 347-490-0042, mandateci le vostre Sto pratiche Sta le di gaga a proposito di salario minimo l'altro ieri è arrivata anche il via libera della commissione lavoro del Parlamento Europeo al testo della direttiva dell'Unione Europea sul salario minimo ah, quindi un ulteriore step oh, oh. perché quando arriva l'ok okay al testo di una direttiva si sa poi che il, passo, il passo successivo è quello no? Infatti, eh, ci, ci sarà la sessione di settembre a Strasburgo ma è una formalità perché praticamente la, il voto in plenaria sarà sicuramente favorevole sì. all'adozione del salario minimo Favorevole ai lavoratori, a noi viene in mente la scena che ci sarà a settembre? quella famosa dell'avvocato. Bravo. Qui bravo. lo mettiamo, qui lo mettiamo, qui lo pigli, qui lo mettiamo e qui lo pigli. Però il salario minimo è da sempre uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, no? Il mi fatto... dà l'idea di salvagente. È presente sì. Quando vedi una... è caduta, la barca sta affondando. Tutto quanto ha iniziato a lanciare delle salvagente Draghi ne ha incominciato a parlare proprio per, dare un... per tendere la mano al Movimento 5 Stelle per evitare insomma, lo spascello e la perdita della maggioranza. Sì, ci sta. Eh. Ma alla, fine, alla fine, tutti là andremo a finire? dobbiamo sperare nel comandante della, della nave, il comandante Mattarella. Esatto, tra poco parleremo anche di questo con il nostro ospite Francesco Liva, direttore di informazionefiscale.it, vedremo che cosa ci dirà in merito. Allora stamattina qui a Radio Chi Schisse stiamo parlando di salario minimo anche perché tra l'altro sono stati pubblicati i dati ufficiali dell'Inps sulla situazione salariale dei lavoratori italiani e non sono affatto confortanti. Non era proprio allegro, allegro. È In diretta con noi Francesco Liva, direttore di informazionefiscale.it. Buongiorno direttore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a voi. Chi eh, schissa a tutti? Ma chi schissa a te, direttore? Allora, mi raccomando, eh, qua già ci hanno riempito di domande. Cosa sta succedendo con i salari? E soprattutto, cosa potrebbe cambiare? Sì, è da ormai un paio di mesi che si parla in continuazione di, di cuneo fiscale, no? sì. della differenza sì. esistente tra eh, il lordo che un lavoratore che percepisce e il netto che poi arriva in busta paga. Certo. L'Italia è il quinto paese in Europa, un cuneo eh, fiscale altissimo, prima di noi ci sono soltanto eh, quattro paesi, il legislatore è intervenuto alla fine dello scorso anno come sappiamo con una eh, piccola riforma dell'IRPEF che ha rimodulato le aliquote e poi soprattutto tutto con l'assegno unico di che cosa si sta parlando in, in queste settimane? Di potenziare la parte legata alle aliquote cioè quindi di introdurre un'ulteriore riduzione che può essere di due tipi o un intervento molto simile al bonus 200 euro quindi una sorta di riproposizione del bonus Renzi per intenderci non sappiamo però in che modalità oppure un'ulteriore riduzione delle aliquote. Il percorso comunque è iniziato perché da gennaio ad oggi eh, il 67% degli italiani eh, ha guadagnato qualcosina in busta paga, ovviamente okay. sempre con il mantra del si sarebbe potuto fare di più. Certo, senta direttore, senti, eh, il presidente Impis in questi giorni ha presentato questo rapporto annuale sugli stipendi italiani, cosa si evince dal rapporto? Sappiamo che le notizie sono proprio... Eh, è un rapporto drammatico perché ci sono numeri, numeri incredibili, intanto quello che è passato giornalisticamente come titolo diciamo, di tantissimi giornali, siti e quant'altro è che un italiano su quattro guadagna meno del reddito di eh, cittadinanza, cioè il 23% dei lavoratori italiani guadagna meno di 780 euro, il 10% stiamo parlando di lavoratori a tempo pieno, eh? il 10% guadagna meno di 1495 euro lordi e circa la metà guadagna meno di 2000 euro lordi occorre quindi anche in questo caso un intervento molto forte che va a toccare il tema delle, eh, delle diseguaglianze che è un tema molto molto eh, importante l'Inps attribuisce fondamentalmente queste diseguaglianze e questa situazione drammatica a due fattori tra gli altri che tutti conosciamo il primo eh, è il numero alto di forme contrattuali esistenti, in Italia esistono 1.011 Vero. forme eh, contrattuali diverse. 1.011? 1.011 sono indicate da Abbiamo 500 no. lavori, però 1.011 <ride> <con> denominazioni, <denominazione, ride> certo modalità per, per farlo e poi il salario minimo di cui eh, parlavate correttamente voi eh, prima del, del collegamento su cui però eh, abbiamo già una, una situazione diversa perché anche a livello europeo eh, sono state approvate delle, delle normative che dovrebbero portarci poi ad avere anche in Italia il salario minimo eh, per legge che è uno dei fattori di aggiustamento che devono essere introdotti. Perfetto. Infatti già si propongono, poi noi faremo il salario minimo, ti fanno firmare a 9 euro l'ora un contratto da 4 e poi un'altra parte dove ne lavori 12 di ore siamo punte dal capo, no? Le scamotage sono state E lì trova. è il sistema dei controlli: e quello infatti. è il sistema dei controlli, è come per il reddito di cittadinanza, cioè certo. eh, bisogna eh, prevedere una misura, ma poi anche verificare che venga attuata come sia corretto. Bene, dietro la prosa di reddito di cittadinanza è una leggenda metropolitana o i numeri ci confermano che sta influenzando il mercato di lavoro quest'anno il reddito? Sì, lo sta, lo sta influenzando certamente, poi qui apriamo, ovviamente, apriremo una discussione infinita se lo sta influenzando positivamente o negativamente. Diciamo che se riprendiamo il rapporto IMSS di, di Tridico ci sono diversi fattori eh, positivi, nel senso che comunque il radio di cittadinanza è intervenuto in un biennio, quello del 2020-2021, eh. arrivando a 4 milioni 800 mila persone, circa 2 milioni di famiglie e andando a... Eh, diciamo, Andare a consentire di risolvere una serie di situazioni di indigenza che sono molto, certo. molto gravi e che rimangono gravi nonostante la pandemia va, pare possa andare verso un, uh, un termine lì sulla Radio Cittadinanza dobbiamo però considerare sempre che la misura non va intesa solo come beneficio economico in sé e per sé ma va inteso come sistema e quello che adesso è più evidente che manchi è il sistema di connessione fra i centri per l'impiego e le aziende, ma anche il sistema di istruzione, perché il tema non sono solo i 780 euro o gli 800 euro, te, il tema è tutto quello che c'è intorno, moltissimi centri per l'impiego e, e qui la responsabilità forse, ci mettiamo di utilizzare, insomma, di mantenere il dubbio, forse dei comuni, molti centri per l'impiego comunque non stanno eh, attuando correttamente le, le misure, è non vero. le stanno concretizzando e quello è un altro tema. Come al solito, bene. controlli e misure uguali in tutti i posti. Sarebbe l'ideale. Direttore, ci ha dato delle informazioni che, insomma, buone da un lato e, e particolari da altri lati. Speriamo che tutto si, si vada per All il meglio. Al prossimo appuntamento con Francesco. Avremo sper la speranza di sentire cose solo positive. Perché ne abbiamo le possibilità come nazione e come popolo. Dai, siamo certo. convinti. Ce li auguriamo tutti. Perfetto, perché grazie, siamo positivi, direttore. grazie. Grazie a voi, chissà a tutti!